Vuoi tu usarmi? Eh? Cosa? Chi è che parla? blu ragazzi cosa succede la mamma è diventata sull'ambula portiamo i doni ai bambini pronto? mi fa si sì, è qua a Natale! ok ciao amici sono la adesso devo capire cosa sta succedendo ma forse stavo sognando? Perché infatti non vedo molto bene. Colla, è rimetto qua. Mettiamo tutto in che deve arrivare il principe azzurro. Ma? che sacco azzurro. Principe, sei arrivato! Che principe? Il mio principe azzurro. la, la, la, la, la, la, la, la. buongiorno vorrei un gelato al cioccolato come è finito il cioccolato? là gelato, di là invece c'è il bagno vabbè, ho un'idea invece che di là c'è gelato andiamo a cercare gli ingredienti dello Zayn. io so, esco esco, esco prendo la moto ecco la mia moto pronto? arrivo un attimo per terra, poi con la moto il giubbotto è <ride> andata a male che il giubbotto fa caldo adesso andiamo a posare questo sul tavolino la la la. Ah, è arrivato il mio cavallo che mi porterà dal principe azzurro <ride> uh, questa è una bellissima principessa chi è questo anatroccolo? Il Papa, sua santità, il Papa vicino a questa principessa. Stavo guardando io però eh! E va Mi sento un po, un po' stanca. Ok, ciao signora, ci vediamo un attimo. Ci vediamo dopo Maria. Che stanchezza, che stanchezza, ho bisogno di ricaricarmi Eccolo! Ma quali cassetti fa questo video? O quello, quello, quello O quello, quello Iniziamola a quello Andiamo. No, qui non c'è nulla Vediamo qui No, qui non c'è nulla Sì, io ho fatto la pattola. Andiamola a mettere nella ciotola oh, Sono carichissima Posso fare ginnastica 5 e 6 e 7 e 8 1 2 3 e 4 Cosa manca? Il liquido per i denti è forte e ah, anche il tabellato, diamo un cattivo cassetti allora qui non c'è neanche qui, quindi andiamo a controllare là. siamo attenti prima che si diventi ho trovato il liquido pentente ho preso mi manca il ricabonato. adesso andiamo a cercarlo. adesso e andiamo a cercare il caponato adesso andiamoci prima che, che si riveglia la mamma principe quando mi porti da mangiare sono senza forze oh. Grazie. Prego. Adesso non ci prendi dopo glielo porto in tocco. Ma non non c'è fare lo zain, apriamo la colla. e eh, signore e signori, buongiorno! Benvenuti al circo! Ed ecco a voi! L'equilibrista! Mettiamo un po' di polla. Giro un pochino adesso e poi metto il in sono 100.000 il signor dolce se si è sfumato si è sfumato si con sfumato adesso non prenderò prendiamo e vediamo se è uscito che bello mamma cosa succede? cosa succede? Perché sto meditando? Oddio un po' di meditazione ci vuole ogni tanto eh Anastasia? Eh c'è? Chi ti ha detto di fare lo slime? Chi ti ha dato il permesso di fare lo slime? Sai che io non voglio che fai gli slime Cos'è successo? Perché mi trovo sul divano, sul bordo del divano che medito in pigiama con le calze di Dani di quando aveva sei anni? Beh amore cos'è successo? Eh, è una storia molto lunga, poi ve la raccontiamo un'altra volta Ah ok, allora il video finisce qua eh amici se il video vi è piaciuto cosa devono fare i nostri amici attivate la campanella iscrivetevi al canale e spolliciate non perdetevi nessuno dei nostri video mi raccomando attivate tutte le campanelline sì. ciao, ciao.